La storia dell'impero si può suddividere in due fasi, la prima dal primo al terzo secolo d.C. è un periodo di benessere e stabilità politica in cui l'impero raggiunge la massima estensione territoriale e un notevole sviluppo economico, la seconda dal fine del terzo secolo o metà del quinto secolo d.C. è un'epoca di declino dovuto all'instabilità politica, a una grave crisi economica e all'instabilità dei confini. Durante questo arco di tempo possiamo individuare tre costanti, cioè condizioni o situazioni che ritroviamo sempre e che servono per capire l'evoluzione dell'impero. La prima è data dal rapporto tra il principe e il senato, su cui si fonda il principato, cioè il sistema di governo inaugurato da Ottaviano Augusto nel 27 a.C., che garantì la stabilità e la prosperità dell'impero nei primi tre secoli. Inoltre, tale rapporto, assieme al meccanismo di successione, definisce l'evoluzione del principato, che nel tempo assume due forme. La prima è il principato ereditario, 1496 d.C., dove al principe succedeva il figlio diretto o un suo parente molto stretto. La seconda è il principato adottivo, 9892 d.C., dove il successore veniva designato dal principe in carica e adottato come figlio. Tuttavia, con la morte di Commodo, ultimo imperatore della dinastia degli Antonini, Settimio Severo trasformò il Principato in una monarchia militare ereditaria, riducendo così il peso del Senato. La seconda costante, invece, è rappresentata dal rapporto tra il centro e le province. A partire dal I secolo d.C., Roma e l'Italia perdono gradualmente la centralità che avevano avuto nella fase repubblicana a favore delle province a causa di due fenomeni, in primo luogo, l'inclusione dei provinciali tra i membri del senato e la classe dirigente. In secondo luogo, l'estensione della cittadinanza agli abitanti delle province. Infine, la terza costante è la difesa dei confini, che diventa sempre più difficile e dispendioso dal punto di vista economico a causa della grande estensione dell'impero e della pressione crescente dei popoli esterni al Limes.